Battlefield 2048 Non c'è tipo la versione storia o cose del genere? In base al sito i giochi, i film, la tv che ami Mentre Battlefield 2042 non ha una campagna di storia. Ti verrà mostrato un filmato narrato da Kimball, Irish, Graves Interpretato da Michael K E Michael K se l'abbiamo In Egitto Questo non mi spia mi sciro anche questo Ah noi siamo i russi 600. Chi è quel pestia là ah. beh è già morto uno Lo voglio io l'aereo Ci sto io qua Tranquillo Questa è una mia zona Oh io. andiamo a fai non voglio stare nella mezza zona. Ehi, experiencesi gutific filtri Insider- Sono andati un po' aggressivi. Elicottero d'assalto. Let's go. Come funziona? Come va avanti? Come va avanti? Non va avanti! Eh, pure! Ma non va avanti! Ah ok Sono volato oh. Tutto a posto Ho volato di testa per terra ma tutto a posto Ciao qua! Ci stanno asfaltando, non vorrei dire. Oh fra! Te! che mira, tira! Ha ah, battuto! Stanno pushando, che ecco! Beh. Top. Su. Top. Cioè sto io tranquillo. Aia Sì Caro Sì ma quello come lo butto giù Spario Spario o non spari te. No oh, si sì. spara Sali su e spari Ecco. è Esagerazione <ride> Che è quel piste che stava correndo così? Top! Siamo no. amici Quello no! non si fa fare un altro veicolo il caccia mm. bello bello è il puto Oh, no. oh. a posto Ho bloccato oh vai il turbo oh sta andando un po troppo pieno Parcheggiato. Dove ci vado avanti? Ah, eh, eccolo lì. Ole. Sto andando... Dove sto andando? S beh. Diagonale. Ah. Ho perso. E non di poco. Quanto ha fatto? Quanto ha fatto? 2000 danni. Ma su Apex Legend questi mi davano un badge. Vabbè ci vediamo al prossimo video.